All'inizio era come, come sistema di molto molto molto basato sulla sopravvivenza. Fondamentalmente avevo onestamente il tempo, veramente solamente di sopravvivere. Quello che ho cercato di fare dal primo giorno era cercare di sviluppare eh, di utilizzare anzi 24 ore al meglio primissimissima barriera arrivato a Londra era in l'inglese e quello che ho fatto io personalmente è stato prima di tutto comprare un libro, quello mi avrebbe dato la grammatica. Seconda cosa, io i primi sei mesi a Londra ho evitato eh, Conoscere gente che parlava la stessa lingua. Quindi cose molto semplici, però pragmatiche per raggiungere qualcosa. Assolutamente. Assente, infatti il, il trucco per me è stato proprio quello: nel senso, fare le cose veramente semplici, ma allo stesso tempo il cercare di farle in modo più velocemente possibile.